Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con tanke e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Professione allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi affronteremo la finale contro il Bursaspor e dobbiamo vincere signori, dobbiamo vincere. Inoltre dovremo acquistare un esterno destro perché abbiamo Rizzo e Lazzari che stanno giocando molto molto bene, ma non abbiamo un sostituto a nessuno dei due. Dovremmo acquistare anche un terzino destro, ma in questa puntata ci concentreremo sull'esterno. Ho già messo due persone, due possibili candidati nel lab di mercato, ma li vedremo dopo. Iniziamo subito con la partita. Ci vediamo direttamente alle formazioni. Ho fatto un po' di cambi, signori. Ho messo Miss in porta al posto di Merè, ho messo Salomon al posto di Oikonomu, ho messo Schiattarella al posto di Lazzari perché ha scoperto che Schiattarella gioca anche da esterno. Uno dei suoi ruoli è anche l'esterno e quindi lo proviamo Ho messo Costa al posto di Idrissi e ho messo Paloschi al posto di Borriello Ci saranno dei cambi durante la partita, mi sono portato dietro Borriello, mi sono portato dietro Floccari Idrissi me lo sono portato Perciò vedremo come andrà la partita e vedremo come si svolgerà Ma iniziamo subito Che la partita abbia inizio Paloschi sul punto di battuta Prova a mettere il cross, Salomon riesce a passarla e non però a fare un buon disimpegno Attenzione, palla in mezzo. Il tiro, Gomis riesce a tenere la palla. Riesce a prenderla senza problemi. Avanza il Bursasport in zona centrale, non esce nessuno a rubare il pallone. Dribbling dei giocatori del Bursasport in mezzo all'aria. Attenzione, il tiro! Subito in difficoltà la spalla. 1-0 per il Bursasport all'undicesimo minuto. Viviani avanza centralmente. La passa a Paloschi che protegge la palla. La dà per Rizzo. Rizzo subito per Schiattarella. Schiattarella avanza in zona laterale. Attenzione! La passa! Rigore! Rigore! C'è stata, stata chiaramente una ostruzione. Duan. La passa centrale a Paloschi che protegge la palla. Vede subito Rizzo, che scatta! Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, Rizzo, la rimette solo 1-1 e fa la Bene così, 1-1, portiamoci a casa questa Coppa Internazionale Europea, lo dico ogni volta, ma ci credo! Bravissimo Rizzo, bella l'imbucata di Paloski che ha tenuto la palla, ha saputo girarsi, ha saputo trovare Rizzo, ma bravo Rizzo! Ha saputo spostarsi bene, spostarsi la palla per portarla poi davanti al portiere per tirare 1-1 tra Spal e Bursasport. C'è fallo ancora! Questo arbitro è troppo indulgente, ma sono sicuro che appena farò un fallo io, ce lo darà contro. Attenzione! Subito colpo, subito. Ah no, no, no, c'è fuori gioco, c'è fuori gioco, per fortuna. Grande buco nella difesa, però. C'è stato un errore collettivo. Attenzione Masilela, niente finisce il primo tempo 1-1 con rischio finale Ancora un solo tiro, un solo tiro in porta e il gol Loro hanno fatto tre tiri, due in porta e un gol Vediamo cosa succederà nel secondo tempo Ci saranno ovviamente dei cambi Ma dobbiamo vincere questa partita, dobbiamo portarla a casa Masilela la passa a Gomis con tranquillità al proprio compagno Attenzione, ancora Spal Bene il fraseggio Zouan Anticipa l'avversario, lancia per Schiattarella dall'altra parte, che ci sta arrivando. Schiattarella si gira, ancora si gira, va per, il, per mettere il cross. C'è, c'è, attenzione, Paloschi! Paloschi! Paloschi! Quarto gol di Paloschi in questa Coppa Internazionale Europea, 2-1 per la SPAL al secondo tiro, secondo gol, Paloschi la mette subito dentro. Bravissimo Schiattarella che dà la fascia. Si è liberato. Nonostante l'avversario avesse preso il pallone, lui è riuscito a riprenderla, a mettere questo cross. E Paloschi, Paloschi quanto è forte! Io non smetterò di chiedervelo quanto è forte, Paloschi è troppo forte. 2 a 1 per la spalla sul bursa. Spor. Viviani, Viviani per Zuan. Zuan gli, gli torna la palla. Si gira Zuan. Va il tiro. Bello il tiro di Zuan. Allora ci saranno le sostituzioni. Escono. Zuan, Salamone e Rizzo. Ed entrano Lazzario Economo e Idrissi. Attenzione, Mattiello. Bravo, Mattiello. E finisce. Finisce la partita. Abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, signori. Guardate qua, la premiazione. Con i giocatori che vanno, vanno a prendersi la Coppa. Che hanno meritato, ma non tanto. Ma ricordiamoci che è una Coppa di precampionato. E quindi è difficile comunque giocare, è difficile vincere. Perché i giocatori non sono ancora amalgamati. Tipo Idrissi, Zuan. Masilera che sono nuovi ma hanno saputo giocare con un Paloschi spettacolare Guardate qua, Felipe tira sulla coppa Signori, una vittoria bella, è bello vincere E ora godiamoci i soldi che ci danno Vediamo se abbiamo venduto finalmente Antenucci e compriamoci un esterno destro Ci arriva la notizia che Antenucci è stato venduto Inoltre che ci hanno aggiunto 2.200.000 euro al budget E si congratulano per aver fatto un buon torneo per aver vinto il torneo sono contento perché ci hanno dato dei soldi per comprare un esterno e un terzino Perché abbiamo venduto finalmente Antenucci e adesso buttiamoci sul mercato Allora signori sono loro due giocatori che ho individuato da acquistare Il primo tra le due scelte è chiaramente Solteldo perché ha 20 anni Quindi andiamo subito per la trattativa Non vuole trattare... Cessione. Vediamo se lo vogliono dare in prestito Lo vogliono dare in prestito È una cosa interessante perché ci permetterebbe di risparmiare E di conseguenza di poter investire anche su un terzino o un AD Adesso io tratterò e ci vediamo direttamente alla fine In pochissimo tempo sono riuscito a concludere Sarà prestito per due anni e pagheremo il 40% del suo stipendio Non male Adesso ci serve sapere se lui vuole venire effettivamente da noi o no Perciò adesso andiamo avanti con le nostre giornate e vediamo cosa ci dicono Ma innanzitutto alleno i giocatori ci è arrivata subito la notizia che Soteldo non vuole venire da noi perciò dobbiamo ricorrere a Ward e vedere se lui effettivamente possiamo acquistarlo e se vuole venire da noi Inoltre vi dico che Mere è salito è diventato un 75 Adesso togliamo Soteldo e proviamo ad acquistare Ward non vogliono venderlo perché l'hanno acquistato di recente prendiamolo in prestito non vogliono darlo in prestito e allora dovremo cercare altri giocatori Dopo aver fatto alcune ricerche ho trovato questi tre candidati, Barthroth e Amaral sono più giovani e dovrebbero essere più forti. Rispoli diciamo è più avanti con l'età, quindi è più rodato e potrebbe venirci a costare meno. Inoltre è italiano quindi io proverei ad acquistare Rispoli. Vediamo che cosa succede. Pagheremmo 2.700.000 euro per Rispoli. Vediamo quanto posso spendere per Barthroth e Amaral, puntando a spendere il meno possibile chiaramente. Ok, non vogliono vendere Brockton. Lo togliamo subito dalla lista preferita. Per Amaral vogliono 2.800.000 euro. Per Rispoli ne vogliono 2.700.000 euro. Quindi ballano 100.000 euro là in mezzo. Direi che posso provare a prendere Amaral, perché può giocare sia a destra che a sinistra, e anche CoC. Quindi spazia in più ruoli. È vero che Rispoli può giocare sia a esterno destro che a terzino destro. Quindi sono due giocatori completi e che però sono differenti. Perciò proviamo un attimo, Amaral, perché ha anche tre anni in meno. Quindi trattiamo e vediamo cosa succede. Allora, signori, Amaral è un nostro nuovo giocatore. L'ho pagato 10.000 euro di stipendio a settimana. Ha ah, un bonus di ingresso di 100.000 euro e dopo 20 presenze 200.000 euro. Perciò lo mettiamo subito in panchina. Ha la velocità di 83 e la cosa mi piace molto. E perciò sono contento, abbiamo anche puntellato questa zona di campo dove avevamo bisogno Dopo aver acquistato Amaral stiamo andando avanti vedendo se ci sono delle offerte o se c'è qualche giocatore che ci può interessare Allora, ritirata l'offerta per Lazzari, non ci interessava venderla tanto Ritirata l'offerta per Mora, non ci interessava venderlo Offerta di trasferimento per Cremonesi, vediamo Offerta di 570.000 quando il suo valore è di 825.000 euro. A me interessa tenere i cremonesi, perciò rifiuteremo l'offerta. Non ci interessa venderlo. Io direi di andare avanti fino alla fine del mese ed iniziare agosto la prossima puntata. C'è un'altra offerta per cremonesi di 740.000 euro, non ci interessa, rifiutiamo anche questa. Ragazzi, io vi dico che la puntata si conclude qua. Abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, abbiamo comprato Amaral, sono contento. Nella prossima puntata probabilmente punteremo un terzino. E vi dico già chi affronteremo Cioè il Bari in casa per la prima partita di Coppa Italiana Dopodiché la settimana dopo affronteremo la Lazio e poi l'Udinese Nella prossima puntata vedremo solo la partita contro il Bari Perché poi dopo queste due saranno le ultime partite che vedremo assieme al mercato E dopo il mercato ci saranno due partite a puntata E come potete vedere già il mese di settembre sarà bello tosto